eccolo, siamo per collegarsi sui nostri teleschermi, forse sì, forse no, e anche Gio di Burazzini voleva partecipare, ma non ti posso accettare, eccolo, eccolo, allora, buonasera, Domenico. Vitolo, piacere che... di averti qui sui nostri teleschermi, un piacere enorme, anche se ci sentiamo ogni due per tre, ma comunque, allora, Intanto oggi, mentre si collegano altre 700 persone, e poi ti faccio, ti faccio presentare, festeggiamo i 10.000 follower. L'autore di questi 10.000 follower è proprio Domenico, questa persona che sta parlando con me. Perché quando sono partito a marzo 2020 avevamo un follower, ma Domenico ci ha creduto fortemente e dopo diciamo, un paio d'anni perché noi facciamo le cose per bene non siamo degli idioti quindi crescita organica con un poi Domenico ci darà anche il suo punto di vista su come si gestisce un profilo Instagram senza essere e eh, sfruttando l'algoritmo abbiamo raggiunto grazie quindi alla grandissima qualità che apportiamo sia diciamo, di front office che di back office grazie a Domenico abbiamo raggiunto i 10.000 follow in parte Domenico, fammi gli auguri, fammi le congratulazioni per questa cosa. Ma assolutamente sì. Ti faccio gli auguri, Luca, anche che è tutto merito tuo, nel senso che eh, eh, l'hai cioè, messa tu dal giorno 1 e eh, questo è un grande traguardo. che sembrava lontanissimo quando parlavamo la prima volta, no? Quindi <ride> direi che Sembrava dire che veramente lontano. Tanta roba, tanta roba. Sono molto molto contento. Tutto sta crescendo. Anche il canale YouTube sta andando molto molto bene. Quindi sono veramente felice. Che erano i principali canali su cui avevamo puntato. E poi Domenico, diciamo, occupandosi di marketing, si sì, è specializzato su Instagram, però ho qualche consiglio ogni tanto ve lo rubo anche su tutta quanta l'impostazione del brand e della strategia. Allora, Domenico, intorno, partiamo, partiamo da te. Partiamo da, da, da chi sei, che cosa fai, poi parliamo un po' di business e un po' di fiscalità. 20 minuti yes. e ti libero. Partiamo da me. Io intanto mi muovo perché non c'entra, se non la telecamera e mi metto... Allora... Dove sei? Uh intanto grazie per sono a Barcellona in questo momento quindi vi faccio vedere anzi così facciamo un po' di invidia alle persone, a parte che è nuvoloso Bravo. oggi però insomma Bravo, un, po', un, bel, le, un bel background le, live, le nostre live sono tutte internazionali, abbiamo fatto New York Gerico Aguara, Rio Amsterdam e oggi facciamo Rio Barcellona, siamo sul tetto del mondo, allora ti lascio la parola raccontaci un po' Tutte bellissime città, tra l'altro. Sì, allora, grazie intanto per, per l'intro Luca. Eh, per chi non mi conosce, uh, vedete dal nome che mi chiamo, Don. in realtà sono partito uh, quando ho conosciuto Luca, che mi occupavo principalmente di Instagram come freelance, quindi aiutavo personal brand e e-commerce a monetizzare Instagram. Nel 2021 poi abbiamo lanciato Nick Club, che è la nostra agenzia di marketing, che si occupa prevalentemente di uh, email marketing per e-commerce e social media per personal brand. Quindi abbiamo due team, due dipartimenti e siamo forti in entrambe le verticali, tra l'altro Chiara che sta commentando è qui a fianco a me e ti fa gli auguri per <ride> i 10.000 colori. Giustamente sta lì, ok, che cioè, esatto, bello la, entrare, la Sì, guarda, te la faccio salutare al volo così eh. durante il mio pitch, dai, Dai, Chiara ce la teniamo per un'altra diretta. Ciao Chiara. Eh non lo sento però. Eh ho le cuffie dice non ti sente, ma sì, sì, ah. diceva che ti sfrutteremo il tuo profilo super popolare per un'altra diretta così. Beh, arriviamo a più persone. e quindi quindi questo. E tra l'altro quant'è che ci conosciamo, Luca? Una marea, nel senso che ah. abbiamo iniziato a lavorare Beh, due anni fa, diciamo ma... Beh, tanto tempo, sì, da prima di due anni, perché tu eh, ci avevo conosciuto tramite Alessio. No, perché tu eri in social media esatto. X con, con Alessio, che già all'epoca, diciamo, era, era passato da me, era mio cliente. Poi non mi ricordo se... se, se, se perché per Mario l'altra volta era il contrario. Mario, che aveva fatto la prima diretta, è diventato, è diventato prima lui mio cliente e poi io suo. Non mi ricordo con te, ma credo di averti cercato direttamente io tramite Alessio. E abbiamo, cioè, il nostro rapporto è nato perché io avevo bisogno di te fondamentalmente. Comunque, ah, sì, in realtà penso sia stata quasi, quasi contemporanea la cosa. Perché poi non ricordo se poco prima o poco dopo la collaborazione lato la tua Instagram ho, sono diventato anche tuo cliente. Eh, siamo partiti con sì. la prima consulenza. Quindi adesso non ricordo in linea temporale, però sì. Eh, insomma, il percorso è sempre quello. Appena, sì. appena scopriamo che esisti, ci affidiamo tutti sì. noi a te. Sì, no. Fai una lira e te ne vai dall'Italia, è inevitabile. Bene, <ride> bene. Bene, e quindi tu, tra l'altro, tu sei giovanissimo. ok? quindi sei partito da zero, non sei figlio d'arte, non avevi niente, nessuno alle spalle, quindi sei partito da zero su, su, su internet, diciamo online, right? Sì. Guarda, non voglio, fare, non voglio fare quello delle azze motivazionali, però sì, se la mettiamo così, sono partito da meno uno, nel senso che eh, non ho assolutamente nessun background imprenditoriale in famiglia, nessuna spinta, nessuna... Nessun, ne, il primo cliente me lo sono trovato da solo, no? neanche un amico mio ha voluto essere mio cliente, quindi sono partito veramente da, <ride> da, da sotto zero. E adesso ho 25 anni, quindi sì, sono, sono giovane, diciamo che sono giovane, no? Va bene, va bene. Comunque diciamo che la crescita da quando sei partito poi è stata esponenziale, cioè la scalabilità sul web è arrivata velocemente, chiaramente grazie alla bravura, perché in realtà immagino comunque la tua conoscenza del mezzo fosse abbastanza approfondita fin dall'inizio, no? per cui sei riuscito a sfruttarlo, però cioè, secondo te obiettivamente cos'è che ha fatto la differenza, cioè, cos'è che ti ha permesso di crescere così velocemente? Eh, questa è una bella domanda. Eh, tra l'altro sono, sono tutte improvvisate, così lo sanno e insomma è, più, è tutto più reale. Um, cosa mi ha permesso di arrivare qua? Guarda, io ti dico in maniera molto, molto onesta: un mix di uh, sicuramente conoscenze, che se non sei bravo, non vai da nessuna parte, se, se non porti risultati, non si sparge la parola, non c'è il word of mouth, no? il famoso passa parola. Uh, quindi un mix di bravura, uh, palle, si possono dire ci puoi dire nel sì, live sì. No? poi rimane registrato uh, ma tanto io non sono qualche parola <ride> <ride> diciamo tu non abbastanza esatto. conosciuto per dirla eh. e, <ride> e la uso apposta forte perché chiaramente serve carattere no? per superare soprattutto la, la prima fase uh, di, di quando si lancia un business e poi direi molto molto lo fa anche il network uh, non inteso come spintare le conoscenze ma inteso come appunto network cioè opportunità a cui tu hai accesso conoscendo determinate persone, quindi se hai le skills e al tempo stesso hai delle persone che possono farti trovare davanti a delle opportunità, quello chiaramente crea un effetto compound mostruoso, però la prima cosa sono sicuramente le, le skills, quindi essere bravo in quello che fai, se non sei bravo non duri, non c'è altro. No, no, però anche le skills commerciali, che invece sono cose che praticamente vanno al di là delle tecnicali, anche io che faccio il fiscalista, poi in realtà ho dovuto sviluppare delle tecniche riscombuciali perché se no ti metti in proprio il cliente in qualche maniera lo devi chiudere no? Volvermente, neanche quelle che le sei fatte sul campo al di là dell'abbraccio, perché il cliente se arriva tu però poi devi per, per, per, per, per, per, per fare due cose, lo devi chiudere, lo devi anche mantenere. Non è banale. Esatto. Guarda, la gestione del cliente, la chiusura e la gestione del cliente sono cose che impari impari sul campo. Puoi leggere tutti i libri che vuoi sulla vendita e sulla gestione dei. Uh, dei clienti sulla retention ma poi impari devi avere tanta intelligenza emotiva mh, essere bravo uh, essere empatico uh, avere a cuore veramente l'interesse dell'altra persona perché per me poi la vendita è questa no? poi te ne puoi approfittare a volte di, no? De, delle situazioni però per come la vedo io la vendita non è un altro che il cliente ha un bisogno tu hai una soluzione crei una collaborazione win-win dove tu vieni pagato quanto metti e il cliente ottiene quello che gli serve e quindi sì, sapersi vendere è importante. Al tempo stesso ti uh, ho studiato anche tanto, eh. quindi pratica sì, però. Qua... Sì, sì, la, la, la devi studiare, ci sono delle best practice, però poi alla fine la devi tarare sul, sul campo, capito? Cioè io prima di arrivare a chiedere, io già, io quando sono partito online, sono partito 12 anni fa, io già ero un professionista, cioè già lavoravo da 10 anni, già lavoravo per i grossi studi tributari, eccetera, eccetera, però quando mi sono messo, diciamo, in proprio online, poi le prime Skype, le prime 10.000 Skype, le ho fatte gratuite, perché tu devi capire un attimino il mercato che vuole, il cliente che cosa qual è l'esigenza e poi devi cominciare a capire anche il portafogli del cliente e non è facile, non è, non è banale, comunque puoi fare il tuo speech, la tua scaletta, eccetera, eccetera, però cioè la mano del Signore fondamentalmente poi fatta determinazione. Non so se c'entri qualcosa, sempre rimane su temi astrattamente filosofici, la fortuna, ma io ti direi di no comunque dopo vent'anni che lavoro, ti direi proprio di no. Guarda, eh, è, è, è, un tema, è un tema questo che ti ha dato eh. qui bellissimo. Quello che ti posso dire è che um, io dico una frase in che è inflazionata, quindi non vogliatemene per questo, però la fortuna è quando la bravura incontra l'opportunità, no? Quindi, secondo me, la fortuna viene poi um, sorpassata dalla, dalla, in inglese si dice consistency, cioè dalla costanza. Se tu tutti i santi giorni ti presenti davanti a quel monitor non c'è modo che non sei fortunato anche tu. La fortuna prima o poi te la trovi davanti. Tu devi essere preparato perché se sei fortunato e non sei preparato te la bruci. L'opportunità quindi eh, credo poco alla fortuna. Lo penso anche io, anch io. La differenza la fa neanche poi il numero di ore che lavori. Quello chiaramente fa la, la, la, la differenza in termini di ambizione e no? di risultati da raggiungere, ma la costanza. Cioè, perché se tu lavori 24 ore un giorno, poi per una settimana te ne vai in ferie, banalmente, lunedì ritorni a lavorare di nuovo, non hai risolto il cazzo. E tu ti fai due ore al giorno, è molto meglio, per dire, è proprio è verissima questa cosa. Io la ritrovo anche su, su di me, ma su tutti gli altri miei clienti, diciamo, che hanno un discreto successo online o offline. E la costanza è la differenza. E allora qui io mi vede bella chiedere, anche perché poi io ti seguo, tu lo sai, sono un grosso fan delle tue storie, dei tuoi reels, Soprattutto che sono molto molto belli e interattivi e che io, <ride> io <ho> Adesso, <ride> ti volevo chiedere fatti prendere un po' per il culo ma ti volevo chiedere allora anche che libri stai leggendo se te lo ricordi che io i titoli per te te lo me li ricordi okay, mai okay. li, li leggo ma eh. guarda uh, in questo... allora io leggo tanto perché penso che il libro sia l'investimento più sottovalutato del mondo nel senso che tu con 15 euro puoi parlare con uh, Jeff Bezos puoi parlare con uh, Uh, Reidalio, eh, nel vero senso della parola, perché loro nel libro scrivono esattamente quello che, che pensano, come ragionano. Eh, puoi parlare con Marco Aurelio se ti leggi Meditation, quindi è veramente un po' usato come investimento. Esatto. Um, in questo momento sto, uh, sto leggendo un libro che si chiama uh, The Fifty 50, The Flow, che sarebbe un libro di Robert Greene con il fit praticamente di Curtis Jackson, che è il rapper 50 Cent, che è un altro che si è fatto completamente da solo, facciava yeah, crack, yeah. Che adesso ha un impero di diversi milioni di euro quindi è una Amici. persona sì, che si è fatta da solo e ci sono un po' tutte le, mh, le best practice in termini di business, facendo molto quella comparazione con la strada, un libro un po' particolare che però dà parecchi spunti. Prima di quello un altro libro molto molto carino che ho letto è Uh, Crucial Conversation, che è un libro che in italiano credo non esista e che ti aiuta oh, no. a gestire conversazioni oh, no. difficili con uh, non solo con clienti ma con partner, con amici, con chiunque. È quello del mediatore, eh, non so, io quello non ne ho letti troppi, non mi ricordo più niente. Non è quello di Robert Cialdini, no. Uh, no, quello, no, quello è un altro, quello è... Um, adesso mi sfugge il titolo, però eh, no, quello è un altro. No. Ce ne sono tantissimi, ma ma poi magari facciamo una lista persona, la mettiamo... tanta formazione e crescita personale no? fondamentalmente diciamo, investi su in quello quindi anche nel tempo libero che stai lavorando che lavori sulle tue skill personali esatto, e su esatto. e poi di questo stiamo parlando okay? Bene. guarda l'investimento in quindi professionisti sei... e libri è fondamentale nel senso che appena puoi trovarti un mentore per ogni area della tua vita e riesci a investire in libri la fai il level up perché da solo non hai tutte le risposte c'è cioè chi è ha fatto più di te è difficile bravo di dire una determinata area. quindi nei, campi, nei vari campi della vita se trovi qualcuno però questo è un po' il problema di questi, di questi tempi internettiani eh? puoi trovare gente affidabile perché ci sono tanti guru tanti numeri uno trovare gente seria è veramente difficile però insomma si può fare anche questo con un po' di buona volontà in questo momento ti esatto, trovi a Barcellona esatto. per svago o per lavoro? Eh, bella domanda. In questo momento in realtà sono qua per lavoro. Uh, sono qua per lavoro, anche svago. Dico perché comunque la città è bellissima. Quindi non direi se dicessi che lavoro soltanto. Uh, però sì, dopo le mie 12 ore di, di lavoro quotidiano ho la possibilità di svagarmi perché sono una città bellissima. Quindi no. direi entrambe, dai, mettiamo la passiva. Dillo a me che sono a Rio de Janeiro. Esatto, ti stavo tempo. per dire la stessa eh, cosa. <ride> Ma è questa un po' la scelta, ne parlavo anche ieri con Veronica, l'altra volta con Mario, cioè fondamentalmente, soprattutto oggi, nell'epoca della digitalizzazione spinta, o sei un freelance e quindi lavori da solo, o gestisci un'agenzia con dipendenti, collaboratori, o uno studio di fiscalità internazionale con un network internazionale, Oggi in realtà, quindi anche se sei piccolo sei gigante, cioè in realtà anche Bezos, anche Tesla, anche Elon Musk dipende, chiaramente poi se avete impianti produttivi è un po' più complicato da controllare, però tendenzialmente ti permette di fare questo, cioè di girare quindi massima flessibilità, massimo risparmio fiscale, e soprattutto cioè al di là del risparmio fiscale adesso ci arriviamo ehm, il potere, la forza, lo dicevo dall'altro giorno in una mia spereguazione. Cioè l'energia che ti dà, la libertà di trovarti dove vuoi e di sapere che quando hai finito di lavorare ti vai a fare un giro, anche una corsa ai Panema sul lungomare per dire, quindi anche le cose, però nei posti diciamo che ti hanno energia, ti cambia completamente anche il livello di produttività. Perché tu sai che alla fine di quel lavoro, guarda, è quello di divertirti. Dici, dici. No, ti sento un po' di ritardo. No. Comunque dicevo, sì, ah, <ride> sì, sì, c'è un po' di, di ritardo. Uh, assolutamente sì, stavo per dire proprio quello: nel senso che uh, secondo me il vero game changer è proprio uh, non solo il time off no, dal lavoro, quindi come dici tu, stacco e vado sulla spiaggia, che è già un pro di per sé ma è anche la gratitudine che deriva dal poter fare uno stile di vita del genere che ti fa approcciare il lavoro in un altro modo, ti dà più carica durante le ore lavorative, uh, ti permette di arrivare ad opportunità, quello che diceva, cioè spazio e opportunità, cioè opportunità che non pensavi fossero possibili, conosci oggi che ne so, vengo qua, conosco una persona che ha un mega e-commerce e domani è il mio cliente o viceversa. Ci, si aprono tantissime tantissime volte e soprattutto ti apre la mente, viaggiare è una cosa che ho capito quando ho iniziato a farlo, perché io ho vissuto tu, lo sai, io sono di Napoli, ho vissuto a Roma per, per tantissimo tempo mi sono, mi sono trasferito in realtà da poco. E, e solo adesso mi sono reso conto di quello che mi stavo perdendo, quindi di quanto è bene. Cioè è voluto un po' viaggiare. per convincerti. C'è cioè, voluto un po' per convincerti, diciamo, parecchie call di spiegazione che giustamente avevi voto come tutti, e qua arriviamo anche a un altro tema, che è quello di quanto è delicato spostarsi, perché sì, è fico, è fichissimo, no? Cioè il post è stupendo, giri, fai, co working quindi conosci persone, network, imprenditori, vabbè, tu già avevi un bel network in realtà, no? Quindi poi in realtà questo ti ha aiutato, però viaggiando un po' sì. la l'Aila e la spazzo. Però quanto è difficile fare questa scelta? Quanto è delicato? un profilo emozionale ma anche fiscale, così arriviamo al tema, Poi fare il passaggio e andare, No, perché tu eri in Italia, avevi la partita IVA, eccetera, eccetera, no? a un certo punto hai visto? Sì, avevo la, domani, la, con... la partita IVA, perfettaria, e stavo a rischio di spot, diciamo, tra virgolette, quindi sono iniziato a guardare un po' intorno. Guarda, per rispondere alla alla tua domanda, per me è stato abbastanza delicato, uh, perché comunque sono una persona poco avver avversa al rischio da questo punto di vista, uh, dove per rischio intendo uh, banalmente uscire un po' da quella che è la tua comfort zone, per assurdo a livello imprenditoriale l'ho forni. Però, però lì si trattava di fare qualcosa che non era mai stato fatto prima da nessuno che io conoscessi, no? un'azienda, avevo degli amici che avevano un'azienda o che hanno provato ad avviare un'attività, questo ero il primo, quindi sembra sempre che stia facendo, no, stai andando a vivere su Marte. Uh, C'è cioè un po' questo problema, uh, Però ti dico. Mh, è un po' come uscire dalla zona di comfort appunto. Cioè se una persona è introversa, devi andare a ballare. Sembra che devi fare uno sforzo enorme. In realtà poi quando ci vai tutto diventa smontera e dici, ma perché non l'ho fatto prima? No? È un po' eh, lo stesso questa cosa. Esatto, una volta che hai fatto il primo passo, poi ti rendi conto che il resto è più semplice da fare. E quanto è stato. Adesso mi, mi autoincenso. Quanto è stato importante invece? diciamo il passaggio da me per fare poi il passaggio al di là del confine italiano, o comunque di un buon consulente anche perché anche non ne conosco altri quindi sai. guarda Luca, io non amo lo sai, mi conosci sono una persona molto schietta e diretta e non faccio marchette, ti dico per me è stato importante per una ragione in particolare per me era difficile fare il passo, come dicevi tu e io penso che la paura barra il timore di fare un passo derivi dall'ignoranza l'ignoranza, in senso buono, cioè non ignorante, la non conoscenza, diciamo la non conoscenza la non cioè conoscenza. il fatto che la mente inizia a viaggiare e dire ma che succede se faccio questo, se succede questo, se succede quello, e allora avere un esperto che ti dia tutte le carte, ti metta le carte sul tavolo e ti dica guarda, puoi fare questo e può succedere niente, puoi fare questo e la cosa peggiore è questa. In realtà scopri che tutte le cose che pensavi sono molto, molto, molto, molto più piccole di quelle che poi realmente sono e il passo diventa più facile da fare. Quindi in realtà è, è lo stesso motivo per cui una persona può comprare una consulenza da noi per servizi anche di, di digital, no? no? Cioè allargare un po' quelle che sono le conoscenze, lo stesso se non ne vale per, uh, per la fiscalità. Io da ignorante in materia avevo timore nel fare il passo. Quando mi è stato spiegato come funziona e quali sono... Uh, insomma le carte sul tavolo, no? Quindi quali sono le opzioni, cosa si può fare, come funziona. Tutto mi è diventato più semplice, ho detto ok, non è che sto facendo una scelta, no? Uh, il il del Sto lui, sposando anzi. a Las Vegas con uh, la prima che capita, esatto. Quello lo faccio io, casomai, mai. E quanto, <ride> quanto poi, alla, dopo, allora, ehm, quanto è stato fondamentale nella crescita personale e anche di business? il passaggio al di là del confine, cioè quanto ha influito, perché io ho visto no? con gli occhi miei no? proprio tutto il passaggio, tutta la crescita, durante, cioè prima, durante e dopo secondo te anche a livello inconscio quanto ha influito il passaggio nella crescita del business ma guarda io ti dico in primis influisce secondo me per quello che ti dicevo prima cioè il discorso opportunità e network cioè banalmente stando nella tua stanzetta, nella tua città, hai accesso a molte, molte, molte meno opportunità rispetto a solo stare fuori, perché ti metti in gioco, esci, devi trovarti un co-working, devi conoscere gente, devi farti amicizia nel paese in cui vai per sopravvivere obiettivamente, e questo ti apre tutta una serie di volte, e poi banalmente anche il discorso fiscale, che comunque uh, è una cosa che sembra in più, ma in realtà è importante, nel senso che, è ovvio che a livello imprenditoriale il carico fiscale scala interiore gli permette di scalare più velocemente, cioè banalmente hai più risorse da investire nel business uh, per farlo crescere più velocemente. Quindi è un po' un acceleratore, se ci metti 10 anni in Italia fuori ce ne puoi mettere 5, ce ne puoi mettere 2. Chiaramente se sei bravo anche di me, nel senso dipende un po' da come... Com no, chiaro, chiaro, però diciamo... Hai il doppio come minimo hai il doppio delle risorse perché se in Italia la pressione fiscale si muove tra il 50 e il 60% overall sull'ordo. Sul nel momento in cui se ti trasferisci e non lo fai con un idiota, tendenzialmente come dire, se ti va male, hai perlomeno, raddo, hai perlomeno dimezzato il carico fiscale, quindi hai molte più risorse che anche da spenderti per i cazzi tuoi, insomma, se vogliamo, per il tempo personale. Quindi, poi dipende però. Sicuramente poi la... che non è mai male, scelta, no? Esatto, esatto, la scelta sta all'imprenditore. Senti, e invece parlando di... Aspetta che ti ho, ti ho perso. Eh, ti parlando di... Invece. Sì, scusami, è che stavo ricevendo una telefonata, perdonami. Parlando invece di, di okay. business online, quindi social, che è la tua specializzazione. Secondo te qual è oggi il social più importante per un imprenditore o un professionista che lavora online? Eh, Questa è un'altra bellissima domanda, la prossima volta ce la prepariamo così ti do... No, a parte gli scherzi, um, penso che in questo momento, guarda, ti posso dire quello che stiamo facendo noi con Oniclub. So, tu ci segui, hai visto che stiamo praticamente diventando presenti uh, su Instagram, su LinkedIn, uh, stiamo partendo con TikTok. Eh, e questo lo stiamo facendo per un semplice motivo sono le piattaforme che ti danno più organicità in questo momento quindi la strategia qual è? predominare le piattaforme dove hai più visibilità organica per poi ridirezionare il traffico a cascata su tutte le altre piattaforme, quindi ha senso usare Instagram in primis adesso sta un po' calando no? come, come organicità, però ad esempio noi l'abbiamo preso nel momento giusto spostarsi su TikTok, prendere anche da là tutto il traffico, costruirsi queste fonti organiche per poi ridirezionare di tutto sulle proprie community, che possono essere YouTube, la newsletter, eccetera, e crearsi i propri asset. Quindi, per risponderti, se non si hanno mezzi e risorse, io penso che in questo momento Instagram e TikTok siano molto, molto importanti per praticamente qualsiasi nicchia. Se hai mezzi e risorse, ti direi un po' tutte le piattaforme, perché secondo me la presenza omni-channel è fondamentale se sei un professionista. Devo essere ovunque, devi essere non solo su TikTok, ma su Instagram, su YouTube e poi la newsletter, e poi il gruppo Facebook, e poi le ads, e Twitter, insomma, essere un po' facile e difficile. Eh non so, però, però io per essere presente su tutte le piattaforme, perché il problema qual è, no? Cioè io ho so chi nasce, evidentemente, perché è già affermato, ma poi anche se hai molte risorse, l'imprenditore, cioè anche io direttamente non mi muoio di fame, però poi i preventivi col domenico li vado a discutere, no? Questo è sempre per parlare di vita reale, perché è giusto che sia così. Perché, però ecco, stare su tu, tutti i social costa e non tutti i social ti danno gli stessi benefici. Quindi poi analizzare i numeri, i termini e i, i, i rezi no? per capire chi che cosa mi dà, non è banale per un traditore e neanche seguirli poi tutti, eh, per, dipende anche da come sei organizzato, se hai un gruppo, se hai una direzione marketing, Photoshop, eccetera eccetera, quanti, quanto staff hai da dedicare al, al social, però non è banale. Cioè voi aiutate anche che i clienti, gli imprenditori a capire cosa fare dove quanto investire dove oppure tu dici no, fai tutto no, no, no, assolutamente no la priorizzazione dei canali è un po' la chiave Luca, quindi noi assolutamente sì, in una fase iniziale di discovery capiamo con il cliente in base agli obiettivi quello che è il canale che può dare i maggiori benefici io parlo sempre della legge di Pareto no? all'80-20, quindi dove posso mettere il 20% di tempo e risorse per avere l'80% dei risultati poi nel resto del tempo si fa il restante, però bisogna partire con quello che dà il maggiore impatto, uh, quindi si servono tante risorse economiche e anche a livello di tempo. Se non hai una struttura o un'agenzia, come ad esempio facciamo noi per i nostri clienti, che ti supporta, farlo da solo è veramente difficile, ma ci ho provato io prima di avere l'agenzia e non ci riuscivo da marketer, uh, perché poi hai il tuo lavoro, hai i tuoi clienti da soddisfare, che tu sia un, uh, un marketer, che tu sia un personal brand qualcosa del faccio. Quindi, quindi sì, serve una struttura. Io penso che priorizzare sia, sia importante, si parte step by step, sempre, ripeto, facendo le scelte con intelligenza. Alla fine, alla fine della fiera, i social ti devono portare un ritorno, non è una vetrina per il tuo ego, è una macchina di business. Quindi quello, sì, partire con tutte le piattaforme e fare tre views ma non ha senso. <ride> che, siamo? che siamo? Io da fiscalista a marketer, movimento fare io concorrenza a certa gente. ma no, Ti volevo dire, il, io ti faccio l'ultima domanda, che siamo, cioè, tanto stiamo parlando da 30 minuti, poi tanto rimane registrato sul canale, io a proposito di multisocial, poi lo sparo anche su YouTube, perché eh, insomma, le eh risorse, esatto. come dice il nostro caro Gerivi, poi vanno riutilizzate e massimizzate. Eh, Un'altra domanda per metterti in difficoltà, quanto è importante un personal brand? Ehm, nel senso, partiamo dall'esempio mio, no? cioè io ho uno studio di fiscalità internazionale, però diciamo che sul web sono conosciuto come Luca Taglia la Tela, non come Tax Planning Internazionale, diciamo, del nome del brand fondamentalmente. Quando è il caso di spingere su un personal brand e quando invece è il caso di creare un brand, chiamiamolo aziendale, lasciami passare il termine? Allora, guarda, questa è un'altra bella, bella domanda, è difficile, ti rispondo alla prima, quando creare un personal brand io in maniera molto onesta ti dico nel momento in cui sai di essere il migliore o se non il migliore tra i più bravi della tua nicca, perché una volta che crei un personal brand e fai delle, ca de delle cavolate per, per essere polite, uh, è difficile recuperare, quindi io stesso no, ho deciso di partire prima con Instagram con il mio personal brand quando mi resi conto di essere bravo e di portare i risultati. Puoi partire documentando il tuo percorso, quello sì, che è quello che faccio tuttora io a livello imprenditoriale. No, documento il mio percorso, ti faccio vedere quello che succede in ogni club praticamente, senza filtri. Uh, però il vero personal brand, secondo me, lo crei quando sei sicuro che quello che offri è di qualità ed è qualcosa che non trovi altrove, Quindi quando sei bravo, se, se sei l'ultimo arrivato, magari aspetta di padroneggiare un po' l'arte, quello che stai vendendo e poi creare il personal brand. Per quanto riguarda azienda e personal brand, se non vuoi dare aspirazioni, è che è una persona, nel senso che se vuoi creare una vera e propria azienda, ha senso avere entrambe. Secondo me il personal brand ci deve essere sempre o quasi, cioè noi siamo fan, noi abbiamo anche aziende, no? E ai nostri clienti diciamo sempre ci serve un frontman nell'azienda, nell cioè una persona che ci metta la faccia. Per Amazon e Bezos, per Tesla e Elon Musk, ma anche per aziende più piccole, vi posso menzionare tanti nomi, serve uno che ci metta la faccia. Quindi secondo me il brand dell'azienda va bene e ci deve essere comunque una faccia. Il personal brand è sempre utile. Ci faccio un esempio pratico. Noi oggi ci occupiamo di uh, social media e email marketing, e-commerce no? e, e uh, professionisti. Quello che facciamo è questo. Io costruisco il mio personal brand, domani l'email marketing non serve più, perché c'è un non lo so, c'è un mega aggiornamento, le mail non servono più. Dobbiamo ristrutturarci. Bene, io col mio personal brand ho creato credibilità prima, per cui le persone sanno che io se anche domani mi mettessi a fare uh, i balletti su TikTok come servizio, comprerebbero da me, perché sanno che sono una persona integra, leale, brava in quello che fa, onesta. Quindi. Anche qui no, l'importanza del personal brand, cioè creare trust e autorità che dopo qualsiasi cosa decidi di aprire le persone si guidano. E poi per me è un asset, il personal brand è un asset, è già solo il network che, al cui ti dà accesso è, è impagabile. Che ti rimane per sempre, però diciamo il lato poi, sempre parlando business wise, il personal brand è che mentre il brand aziendale, quindi se io il mio consiglio chiaramente è di farli entrambi, poi chiaramente dipende dal tempo, dalle risorse eccetera eccetera, però dall'attività che fai, se sei un avvocato, forse è inutile farti un brand, eccetera, eccetera, divente di però no, la differenza qual è il poi di monetizzazione, perché il brand aziendale è una exit, lo vendi, il personal brand no però vabbè, ti rimane a livello reputazionale per tutta la vita, te lo metti sulla tomba, no? E comunque te hai, hai risolto qualcosa. No, però sono sì, ti dà da ti dà modo di reinventarti da un certo punto di vista e secondo me te la metto anche a livello egoistico ti consente anche di venderti meglio anche come azienda perché se hai un personal brand forte dietro un'azienda appena creata l'azienda ha la faccia del personal brand quindi in quel caso là ti vai, ti vai a proporre già con una certa no con un certo carattere Correct. Uh, Correct. quindi Correct. ti aiuta anche a livello di vendita banalmente uh, entri in chiamata con una persona che sai che è il top nella sua nicchia sai già che il costo di quella chiamata sarà più alto rispetto al signor nessuno, a parità di skills. Quindi, insomma... Corretto, corretto, corretto. Va bene. Domenico, io ti ringrazio. Abbiamo chiacchierato, diciamo, una mezz'ora che secondo me è un tempo sufficientemente abbondante per poi lasciare anche la registrazione, se no diventa infruibile. Ieri con Veronica, che ho saluto, abbiamo superato l'ora, ma è che Veronica può parlare tipo per sempre senza sosta. Lo, lo ricordo, però io stato ti ringrazio della partecipazione di questa, chiacchierata diciamo, che mi hai voluto concedere, è un piacere enorme. Ci sentiamo noi per i fatti nostri, diciamo, per gli aspetti commerciali nostri e per le evoluzioni che faremo sui nostri canali. Hai citato TikTok, cercheremo di sbarcare in maniera importante anche lì, vediamo un po' che cosa succede. È sempre bene sperimentare questo, è sempre, sempre importante. Se avete due risorse comunque sperimentate perché non sapete mai che cosa ne può derivare. Io ringrazio Domenico, ringrazio la tua saggezza, che nonostante i 25 anni e le tue cose straordinarie, eh? Perché, tra l'altro stimo molto a eh, 50 cent, quindi insomma siamo sulla stessa lunghezza d'onda. Eh, vi salutiamo, ah, la che bello. rimane sul canale, <ride> sul canale Instagram, ma rimane anche sul canale YouTube e noi ci riaggiorniamo. Domenico, grazie mille. Sì. Luca Adesso è stato abbraccio. un piacere, grazie a te per avermi ospitato, a presto.